Ciao! Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme questa box è di Look Fantastic in collaborazione con Revolution, di cui abbiamo i brand Revolution, Ayert Revolution, Revolution Pro e Revolution Beauty. Quindi <coughs> pardon, una box completa al momento è disponibile su Look Fantastic al prezzo di 30 euro. 32 non mi ricordo e non mi ricordo perché me l'hanno inviata ma comunque penso 30 euro e vediamo che cosa contiene allora sono curiosa perché non l'ho ancora aperta mettiamo sotto ok ah. allora prima di tutto c'è questo che se però ha lo spoiler dei prodotti sì, vabbè che tanto si vedono qui dentro ok un po di storia un po di spiegazioni teniamolo che magari serve e i prodotti sono questi e mi sembra che ce ne siano anche iniziamo a guardare allora il primo che mi capita all'occhio aspettate che magari posso mettere il fondo perché ho fatto una cosa del genere che poi non riuscirò più a toglierlo Volevo mettere il fondo della scatola, ma non riesco più a toglierla, quindi faremo in un altro modo. Ovviamente appena ho messo in pausa il, il video, subito l'ho tolta, quindi ok. Andiamo a vedere che cosa contiene, stavamo dicendo. Il primo è questo, Goodness Glue Fixing Spray con nemicide e cucumber, cocomero estratto. 100 ml questo ok profumo uh. ha un bel getto il profumo non, non riesco a a identificarlo sembra che non lascia particelle illuminanti quindi è solo luminoso e basta vabbè comunque i eh, fixi spray servono sempre andiamo avanti pesco così a random put bomb plumping lip gloss con vitamina e quindi un gloss rimpolpante questo ok ah, scusate ma io non ve l'ho fatto vedere perché so cercava la quantità che è un 4,6 ml Oddio, ha l'applicatore un pochino grosso per un gloss ed è a effetto lucido sa tantissimo di menta andiamo avanti così a caso questo neacinamide non riesco mai a pronunciarlo della revolution Skincare, care blemish and refining serum serum anti puri più o meno quindi andiamo a vederlo, si può applicare mattina e sera, bello il fatto che sia indicato, ok lo vedo corposo, no lo vedevo corposo ma alla fine è si stende benissimo sulla pelle non è unto è più un gel senza odore Sì, è una goccia basta per tutto il viso direi però da provare perché deparano bene delle gnacci non mi scuso come pronunciarlo gnacci perché non le conosco tanto non ehm, non sono di quelle che li utilizzo più tanto preferisco, preferisco altri prodotti allora però non è detto che non sia buono è da provare allora qui vedo un prodotto che è chiuso di iert revolution e io adesso mi ingegnerò un attimo per cercare di aprirlo perché non ho niente per aprirlo Eh, non ci riuscirò mai quindi magari andiamo avanti con un altro prodotto e poi dopo ci provo dopo tanti tanti tentativi ce l'ho fatta questa è la Heartbreakers illuminante ehm, 10 grammi ok andiamo a vedere ah che carina è proprio fatta a forma di cuore cuore rotto effettivamente dentro è un cuore rotto speriamo che sia illuminante effettivamente direi che è illuminante è abbastanza sottile a sottotono un po' rosato mm, ok ok ci sta iHeart Revolution ha sempre questi pack compatti proprio va Iniziamo a prendere fuori una salviettina struccante per rimuovere Ok. Andiamo avanti perché qui i prodotti ce ne sono ancora. Lift and Define 3 di Lash Extra Dimension Mascara, Mascara Super Black di, mm, di Revolution. 5 di lash quindi dice di allungare liftare definire incurvare e volumizzare in tutto questo una confezione più semplice non si poteva fare ok ce l'ho fatta il mascara è questo un full size 14 ml, vediamo l'applicatore, piccolo, piccolo, piccolo, sottile con setole sintetiche. Ok, proviamo. E vi saprò dire: sapete che i mascara sono sempre alla ricerca di mascara, quindi va benissimo. Quanti prodotti ci sono ancora? Allora, c'è questo che è un eh, rullo di giada, non li non li amo. Sul viso, ma il fatto è che comunque sono belli freschi quindi, soprattutto sul contorno, occhi da decongestionare o de, con le punture di zanzara. Oppure non fateci caso: tutto normale oppure per decongestionare i occhi In questo caso, ci sta. Vedo gli ultimi tre prodotti, ok? di Revolution Soup Styler for laminate fluffy natural soft brown quindi sapone per sopracciglia vediamo un po' eccolo qua l'ho fatta, il pack è completamente bronzato se riusciamo ad aprirlo ok, allora abbiamo il pennellino e questo che è il sapone che va da utilizzare bagnato ovviamente quindi prima si baglia il pennellino e poi dopo si applica il sapone ha un profumo delicato carino da portarsi dietro anche poi andiamo avanti con gli altri prodotti, vediamo un po', abbiamo due ancora Revolution Pro Hydra Matte Translucent Setting Power, quindi una cipria idratante mattificante da 5,5 grammi, io in tutto questo non pensavo che i prodotti dentro fossero sigillati, e sto cercando disperatamente di estrarli va bene ci rinuncio non vi dico la confusione perché davvero ho distrutto la confezione ma non veniva via eh, la polvere è questa ah ok un cushion con lascia la pelle super super satificata ecco altra cosa che noto oltre che satificata non so se si vede dalla cioè proprio morbidissima però non so se si vede dalla telecamera con tutta in evidenza ok è idratante, quindi dovrebbe essere per pelli secche, con acido ialuronico. sì. Però da provare almeno una volta perché ha questa texture particolare che assolutamente è da provare. Ultimo, ma non per importanza, come si dice, Crystal E-Quad. Oh, questo ci piace già, quindi una palette di ombretti, sempre il solito discorso che è sigillata, cosa che non mi aspettavo e quindi non mi sono munita di forbici o qualunque altra cosa ma più o meno ce l'ho fatta palette di ombretti eh, questa è di revolution pro quindi mi aspetto grandi cose io amo questi pack cioè, lo amo sembra tutto cristalli effettivamente il nome è quello uh bella bella con lo specchio e andiamo a provarli subito perché mi incuriosiscono assai allora uno due tre il quarto è interamente glitter che oltretutto si perde un po' 1, 2, 3. Non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire soprattutto il, il quarto perché sono proprio glitter che si sentono sulla pelle e senza una colla adatta questi cadono meravigliosamente a meno che non vadano sopra gli altri però sono belli luminosi bella bella bella bella mm, ok il quarto va lavorato un attimo quindi non a striscia dritta ma lavorato ecco in questo modo si spande e attaccano e cadono molto meno è eh? particolare sto cercando non la palette migliore che abbia provato sì. sinceramente e me l'aspettavo anche diversa ma cioè, con dei colori illuminanti no? con dei glitter così perché ecco, girano davvero tanto sono ovunque ho glitter ovunque però è carina carina ed è sicuramente diversa e particolare ma in tutto questo c'è, dice qualcosa? no mm. combinazione di ombretti in una paletta ornata di bijou no, non dice niente allora a questo punto fatemi sapere voi che cosa ne pensate per 30 euro se questo box può valere la pena o no. Per me ci sono dei prodotti sicuramente da provare, da... interessanti da provare, soprattutto se non si conoscono. Iniziamo a vedere la palette, la cipria che è particolare, ma almeno una volta è da testare assolutamente per vedere il finish. Questo rullo di Giada, e il mascara, sapone per sopracciglia. La ci... no, l'illuminante di Airt Revolution che è molto illuminante devo dire e il siro antipori di Revolution Skincare il fissante illuminante e il plumper per labbra direi che è tutto oltre alla mia miriade di brillantini che continuo a perdere meravigliosamente allora fatemi sapere No, no, no, fatemi sapere niente perché voglio vedere se qua dice qualcosa, ad esempio della palette, ma eh, no, non dice niente di particolare, quindi direi che possiamo concludere in questo modo niente a questo punto ho detto tutto fatemi sapere voi quale prodotto vi incollete di più, quale vi piace quale eh, avete provato se ne avete provati, come vi siete trovate ditemi tutto nell'info box e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video, ciao